Ciao sono Marco e durante questa passeggiata voglio condividere con te un modo di fare che a me ha portato grandi vantaggi soprattutto nel momento in cui le persone tentano di farmi notare o meglio mi fanno notare qualche cosa di me che non è positiva perlomeno secondo il loro punto di vista. Questo fatto di notare in me qualche cosa è qualcosa di importante perché significa che questa persona mi ha osservato e mi ha osservato bene per trovare quella peculiarità allora siccome questa è una cosa che può succedere bene o male a tutti quanti sia che ti vengano fatte notare cose positive ma soprattutto nel caso che ti vengano fa fatte notare delle cose negative allora il consiglio mio è questo ringrazia devi ringraziare per averlo notato non so ti dicono ma sei proprio spettinato oppure come ti sei fatto i capelli grazie per averlo notato oppure ma come ti sei vestito o vestita grazie per averlo notato vedi questa persona non volendolo ti sta facendo un complimento ti sta dicendo ti ho visto ti ho notato ti ho osservato e in un momento cioè in un periodo in cui le persone sembrano molto superficiali, sembrano molto distratte, dedicare attenzione a qualche cosa e soprattutto a te personalmente credo che sia qualcosa che abbia un valore. Quindi qualunque cosa ti fanno notare di te, sia positiva ma soprattutto anche quelle negative, ringrazia. Grazie per averlo notato. Spero che questo è un modo di fare ti potrà tornare utile magari nel prossimo futuro. Io continuo la mia passeggiata sempre augurandomi che questo mio consiglio possa tornarti utile. Ti saluto con un abbraccio, ciao!